Ci sei bella? Ci sono! Vino! Arriva! Grandissima! No! Che ti scelte che vuoi guardare stasera? Non ancora! Beh, no, stai aggata qua, no, eh! Ok. Allora, a noi avevamo suggerito o l'orologio pazzo, mm, o oppure, eh, mm, che non ancora ho ancora guardato, è la campagna bollente. E di chi è? questo? Dei fratelli Grimball. Ah, finger! Oh. Io non l'ho visto. L'abbiamo sì. visto però qualcosa loro, sì. no? che... Perché... Gli altri mi sono piaciuti? Ah, sì. Beh, allora dai, non Quello è dai. Presa. Dai. Metto su io. Salve donna, sono venuto a controllare le mie proprietà. Ave, prego, prego, vuole unirsi a noi per pranzo? Stavamo preparando. Beh, perché no? Cosa offre il vostro banchetto? Allora, stavamo mangiando un po' di frutta e eh, di formaggi, vedo. però forse se rimane eh, mia sorella potrebbe prepararle qualcosa di più degno. Rimarrò allora. Beatrice? Beatrice, sì, ascolta, Cosa è, è arrivato il padrone. Si ferma con noi a pranzo. No. Eh... Che cosa possiamo fargli? Facciamo il pranzo della festa. Vai a prendere gli ingredienti che io vado a salutare. Va bene. Ah, Adriano, è un onore averla con noi oggi. Prepariamo subito. Prenda pure un po' di formaggio intanto. Grazie mille. Arriviamo. prepariamo subito eh Buona questa cacciotta, Beatrice. È vero? Sì, ma che piatto mi sta preparando? Beh, la carbonara, per forza. Il piatto della festa. Queste sono le uova delle nostre galline. Come la fate qua voi in campagna e immagino nessuno. Prodotti naturali. Solo tu, Certo. Mamma mia! Ma vedi no. sti burini! Ma guarda, Ma la, la panna! Ma davvero? No, la panna sì. è la carbonata! No, no, no, no, si può no, va Vabbè, so, Chi è che ha girato la la sta merda? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Speriamo che questa carbonara sia di vostro gradimento. Grazie mille. Alla vostra! No vai a cagare. Sublime <laughs>